Ciao a tutti, riccomi qua dopo un po' di tempo. Allora, in questo video parlerò di, di come contare, come vedete qua dal titolo, come contare i punti nel poligono. E quello che vedete, questo qua, è il manuale che ho realizzato assieme ad Open Data Sicilia ed è HFQGIS, praticamente è la guida uh, sul calcolatore di cambi di QGIS. Naturalmente poi questo link lo metto in descrizione. Vediamo allora come calcolare utilizzando appunto il calcolatore di cambi di QGIS eh, di calcolare quindi di contare i punti che ricadono in un poligono utilizzando nient'altro che i dati di partenza. Non voglio altri dati o meglio non voglio un output diverso voglio solamente aggiungere al mio layer poligonale un campo all'interno voglio uh, il conteggio dei conti. Allora, QGIS. Allora, carichiamo uh, le circoscrizioni di Palermo e utilizziamo i punti Point2D. Questi sono i dati di partenza. Bene, se io apro uh, il layer circoscrizioni come tabella attributi, vedete che vi è un campo Feed, eh, quest'altro codice, è il nome della circoscrizione. Prima, seconda, terza, quarta circoscrizione e così via. Bene, ora io voglio aggiungere un campo e di popolarlo con il numero di punti che ricadono per ogni circoscrizione. Allora, da Processing, questo si può fare in due clic. Infatti, io avvio Processing e cerco oh, conta. Conta punti nel poligono, vedete qua, come poligono metto circoscrizione, come punti metto point 2D, poi vabbè le altre opzioni non mi interessano, se io l'avvio, vedete qua, istantaneamente mi crea un nuovo layer, necessariamente mi crea un nuovo layer, possiamo anche andare a vedere le varie opzioni qua, vedete, crea un nuovo layer temporaneo, salva in un file, salva in un geopackage, salva in Bostigis, ebbe l'ultima opzione non ci interessa, quindi come vedete non vi è possibilità di editare direttamente il layer poligoni, quindi se vado sul conteggio, vedete qua abbiamo numero di punti 0 nella prima circoscrizione, vedete qua, infatti non vi ricade nessun punto, e nell'altra via 6, 4, 11, 9, 1, per esempio in questa qua, Zoom, vedete, ne ricade solo uno. Bene, però, mh, cosa accade? Che spesso um, il fatto che crei un nuovo layer potrebbe dare dei problemi o degli inconvenienti, oppure scoccia avere un altro layer. Noi vogliamo che sia tutto direttamente fatto all'interno di questo del layer circoscrizione. E quindi, come si fa? Tutto questo lo spengo. Lo facciamo tutto direttamente dal calcolatore di campi. Quindi, apro circoscrizioni, eh, scusate, apro la tabella attributi, qua vado in editing e aggiungo un campo direttamente dal calcolatore di campi. Per esempio, chiamo numero, essendo un conteggio il numero sono numeri interi, e qua non devo fare altro che scrivere eh, un'espressione utilizzando appunto le funzioni di aggregazione in particolare aggregates come vedete qua qua ci sono tutti tutta la spiegazione la funzione l espressione l'ho già creata ce l'ho in memoria ed è questa qua come vedete aggregate richiede il layer dei punti da me si chiama point 2d e questo come aggregazione il conteggio, come espressione il FID, FID significa qual è la chiave primaria, quella univoca, quindi 1, 2, 3, 4, 5, si chiama FID, e poi la cosa importante è il filtro, cioè bisogna dare il criterio secondo cui deve conteggiare, deve conteggiare tutti i punti che si interessano per ogni regione, per ogni circoscrizione, quindi, intersect geometry, che è la geometria corrente, quindi siccome siamo su circoscrizione, la geometria corrente è quella della circoscrizione, e poi geometry, a parentesi, parent, parent è una variabile che tiene conto appunto della sovrapposizione, in questo caso. E questa variabile mh, non si trova qua, anche se la cerchiamo, se la cerchiamo non, la, non la troviamo parent vedete non c'è, queste sono quelle, quelle recenti non c'entra nulla è una funzione che è una variabile che bisogna sapere l'esistenza quindi ora allora con questo video lo sappiamo quindi scriviamo qua parent questa è la semplice espressione facciamo ok eccolo qua ed ecco qua come se vi ricordate la circoscrizione 0 la circoscrizione 1 non ricade nulla poi 6, eccetera, eccetera. Se apriamo il conteggio che abbiamo fatto con il geoprocessing, vi faccio vedere che corrispondono perfettamente. Quindi 1, 1, 0, 0, circoscrizione 4, per esempio, e 4, sono 11 e 11. Come vedete, è molto semplice, in modo tale da utilizzare lo stesso layer. Ciao e alla prossima.